La sala dell'archivio era un labirinto di corridoi formati da scaffalature alte tre metri. Un paio di creature pallide che avevano l'aria di chi non usciva da quello scatinato da 15 anni. Ecco, la solita percezione che tutti hanno degli archivi e degli archivisti. L'archivio, un luogo tetro e intricato come un labirinto. Corridoi polverosi, in cui si ha paura di entrare e da cui si ha paura di non uscire. Un luogo dove non si sa cosa trovare. Gli archivisti. Creature pallide, che non escono dagli scantinati da anni. Persone grigie, antipatiche e scontrose. Se invece sapessero... Nel mio lavoro di archivista incontro storie da raccontare, colleghi con cui crescere e sfide da affrontare. Utilizzo diversi strumenti per poter dare risposte e stimoli alle richieste degli utenti e dei curiosi, per far scoprire le tracce di ciò che è stato prima di noi. Intanto, le carte non sono affatto noiose. Gli archivi non sono fatti solo di carte, ma di tanti oggetti, immagini e persone. Ed ecco una famosa ditta turinese del Novecento che riprende vita sotto i nostri occhi. L'archivio non è un luogo chiuso e inaccessibile. Labirinto sì, ma per l'infinita possibilità di parole, storie e persone. Labirinto da cui si esce percorrendo più strade e avendo trovato la propria.